le orecchiette con i cavoli questo è il cavolo che io ho a disposizione oggi è un cavolo a chilometro sotto zero perché è stato raccolto dall'orto del papà di regista e quindi la fa... con questo cavolo faremo due ricette una in bianco e una col sugo. adesso vi faccio vedere come fare puliamo il cavolo prendendo che ci mette più piccole saranno le cimette naturalmente meno tempo di cottura avranno e le mettiamo in acqua per il primo condimento andiamo ad aggiungere una padella uno spicchio d'aglio dell'olio e dei filetti di acciuga che facciamo sciogliere lentamente ma proprio lentamente lentamente l'aglio deve soffriggere anche lentamente non si deve assolutamente bruciare e l'acciuga deve sciogliersi prendiamo un scolino di legna così è più facile ora in un'altra padella io andrò a tostare il pane che sarà il condimento finale delle orecchiette in bianco Facciamo il pangrattato tostato, quindi aggiungiamo un po' d'olio, un po' di pangrattato, facciamo assorbire l'olio dal pangrattato così e poi andiamo sul fuoco per farlo tostare. Lo facciamo tostare per qualche minuto fino a quando diventa croccante. Il nostro pane è diventato bello croccante e adesso noi andiamo a trasferirlo in una ciotola non lo lasciate nella padella altrimenti diventa amaro. Per l'altro condimento andiamo ad aggiungere l'olio, l'aglio e facciamo soffriggere per qualche secondo. Facciamo così, così. qualche secondo e aggiungeremo la pancetta aggiungiamo quindi la pancetta alla pancetta io unisco anche due foglie di alloro e faccio rotolare delicatamente Quando la pancetta è ben rosolata, bella così abbrustolita, togliamo l'aglio che ha fatto quello che doveva fare e aggiungiamo la passata. Mascoliamo, io l'avevo spento per non far schizzare tutto e riaccendiamo il fuoco facciamo cuocere, facciamo cuocere il nostro sugo. Nel frattempo andremo a bollire i nostri cavolfiori. Aggiungiamo il sale e il pepe, quando l'acqua bolle andiamo ad aggiungere il sale e io aggiungo una foglia di alloro perché Vedo che aggiungendo l'alloro si sente meno il profumo del cavolo. E adesso andiamo a bollire i nostri cavolfiori che sono stati precedentemente lavati e sciacquati. Quando i nostri cavolfiori sono cotti, vedete? La forchetta si infizza facilmente e andiamo a scolare. Io farò così, ne metterò un po' in questa padella in bianco per farlo insaporire. E un po' nella padella con il e adesso nella stessa acqua andremo a cuocere le orecchiette. Aggiungiamo in tutte e due le padelle un po' di acqua di cottura. E facciamo insaporire. Ora, siccome a noi cavoli ci piacciono ben cotti, io li farò insaporire a lungo. Voi decidete in base ai vostri gusti. andiamo a cuocere le orecchiette che io ho fatto stamattina naturalmente nella stessa acqua di cottura dei cavoli ora siccome come ho detto a me i cavoli piacciono ben cotti io faccio questo A Voi, se non piace, non lo fate se non vi piace. A me piace. Quando le orecchiette sono quasi cotte, le andiamo ad alzare. Io farò un po' nel condimento in bianco e un po' nel condimento in rosso. Aggiungete anche un po' di acqua di cottura quella che viene mentre è alzata le orecchiette va benissimo le prendiamo tutte un attimo solo andiamo a mescolare e come vedete il sugo si è molto ristretto aggiungiamo dell'acqua di cottura e continuiamo a far cuocere lo stesso facciamo qui, vediamo un po' l'acqua no, c'è ancora, aspettiamo comunque che si restringa tutte e due le paste sono pronte e adesso spegniamo e andiamo ad impiattare Una bella faccia questa pasta con i cavoli mi raccomando ricordatevi il trucchetto dell'alloro così non si sente nessun tipo di odore del cavolo Lo prendiamo tutta del formaggio del pepe ah mi sono dimenticata di dirvi qui potevate aggiungere anche del peperoncino se vi piace un filo d'olio e qui andiamo ad impiattare quello in bianco Anche questa ha una bella faccia. Ora aggiungiamo il pepe e l'ingrediente fondamentale: il pan grattato tostato, che va a dare quella croccantezza speciale a questo piatto. Così. con i cavoli sono pronte quale sarà il mio piatto questo assaggio per voi mi sacrifico io e le assaggio per voi e vi dico come sono Che cosa vi devo dire? Io ho finito la mia ricetta. Grazie di avermi seguito. Se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un like e condividete. E adesso noi andiamo a mangiare. Ciao a tutti, grazie. Ciao!